Allora, buonasera Cominciamo questo incontro che è dedicato alla presentazione e alla discussione dell'ultimo libro di Gianni Vattimo Scritti filosofici e politici che è uscito nel 2021 per la nave di Teseo è stato curato da Gaetano Chiurazzi che è qui, per tutti noi Nino Chiurazzi, professore a Torino e ha una sua presentazione e un'introduzione di Antonio Gnoli, che anche qui presente parlerà con noi. Eh, questa presentazione, questa discussione, è organizzata eh, dal Centro di Studi Filosofico-Religiosi dedicato a Luigi Parison, che è stato il maestro di, di Gianni Vattimo. E devo dire anche che Gianni Vattimo è uno dei soci fondatori del Centro Parizon, cosa che abbiamo fatto nel 1995, quattro anni dopo la morte del maestro. E da allora in poi i cammini del Centro e di Gianni Vattimo e della sua scuola sono proceduti in autonomia, ma anche in amicizia e diversi allievi suoi, come appunto Nino Chiurazzi, Federico Bercellone. Luca Baggetto sono membri attivi del centro Parison e per questi motivi mi è sembrato opportuno se non doveroso organizzare questo incontro dedicato appunto a riflettere insieme con Gianni su questo libro che raccoglie buona parte, un'ampia un parte dei suoi scritti, non tutti ce ne sarebbero ancora ma il curatore aveva a disposizione soltanto 2.630 pagine, non si poteva mettere tutto, però la parte principale eh, più importante è la messa. Eh, ringrazio per questo i, i colleghi del centro Parison, il cui direttore è qui e farà un saluto, Nino, ringrazio in particolare Alessandro De Cesari, il segretario che molto ha fatto per l'organizzazione, ringrazio il circolo dei lettori che ci ospita e i relatori che sono con noi. Eh, dico solo rapidamente tre cose eh, che mi, a me sembra che hanno, mi hanno un po' guidato anche nel pensare di fare questo incontro. La prima, Gianni Vattimo ha sviluppato il suo pensiero soprattutto negli anni 70 e 80 eh, un pensiero che era stato centrale anche nel dibattito del decennio successivo e all'inizio del, del nuovo millennio. Con alcune nozioni come fine della modernità, secolarizzazione, la sua lettura dell'ermeneutica poi eh, pensiero debole, con tutte queste ha offerto un'interpretazione dell'epoca, come l'epoca del postmoderno. Un'interpretazione discussa, discutibile, però una lettura complessiva dell'epoca, forse l'unica che è stata data, non solo di quell'epoca, sarebbe da accostare naturalmente Jean-François Lyotard, che è il primo che ha diffuso in filosofia questo termine, che veniva anche da altre discipline, ma anche forse l'ultima interpretazione complessiva dell'epoca in cui si viveva. Dopo è venuta la globalizzazione, che ha, nonostante il nome ha frammentato il mondo come dice il nostro collega e amico Giacomo Marramao, unisce e divide, anzi divide perché unisce e dice così anche in, con altre parole Carlo Galli dunque un mondo alla fine frammentato unificato ma non unitario, dice Galli e anche il mondo della cultura ha tante posizioni ma non c'è più un'unificazione quindi la prima osservazione per me e che Gianni Vattimo con il suo pensiero ha fornito quella che si può dire l'ultima diagnosi filosofica complessiva dell'epoca e per questo è stato diventato noto in tutto il mondo. Io posso dire una volta sono andato a trovare degli amici in Uruguay, mi hanno portato a vedere l'università a Montevideo, sono andato alla libreria, credo la principale del paese la vetrina principale era tutta piena solo e soltanto di opere di Gianni Vattimo e Umberto Eco tradotte ovviamente in spagnolo e questa era la prima cosa. La seconda, guardando la filosofia italiana, direi che a parte Paris, che comunque è morto nel 91, c'è stato un periodo in cui si poteva dire le voci più significative della filosofia italiana erano Gianni Battimo ed Emanuele Severino, di cui Leonardo Messinese è un conoscitore su cui ha scritto, è un esperto. Ora, tra quelli, tutte e due voci certamente importanti, io osservo però che il pensiero di Severino era più, non che fosse difficile nel dettato, ma più difficile da cogliere nel suo nucleo, da fare proprio, anche perché la sua critica del divenire era, era difficile da, da, da fare proprio, direi. Il pensiero di Gianni Battimo si è distinto, secondo me, per una straordinaria chiarezza, che però non era la chiarezza di chi semplifica, ma era la chiarezza di chi è andato fino al fondo, al fondo dei problemi e, e dunque ha unito la profondità con la chiarezza. Terza e ultima notazione che vorrei fare e che mi è suggerita dai due bellissimi scritti introduttivi che ha il volume, eh, soprattutto da, su questo punto, dall in, dalla introduzione di Antonio Gnoli, direi che è un pensiero, quello di Vattimo, che lungo tutto il suo percorso per dall'inizio, soprattutto il pensiero maturo, mm -hmm. ha sempre saputo unire il... L'essere in sintonia attraverso un lavoro di, di approfondimento con la grande filosofia, soprattutto Heidegger e Nietzsche, ma non solo, e la, il radicamento nell'esperienza concreta, nell'esistenza. Queste due cose sempre strettamente insieme e anche questo mi sembra che sia una, un, una caratteristica eh, abbastanza rara nel nel pensiero con cui ci confrontiamo. Detto questo, avremo adesso il saluto di Graziano Lingua, direttore del Centro Studi Filosofico-Religiosi Luigi Paris, ma anche direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione di Torino, e poi avremo prima due interventi di coloro già nominati, che sono dalla parte di chi ha prodotto il libro, Antonio Agnoli e Gaetano Chiurazzi e poi due interventi da, mh, esemplari in qualche modo dalla parte di chi fruisce del libro e cioè di Sergio Givone anche lui allievo eh, di Parison e Leonardo Messinese quindi un rappresentante dell'ermeneutica e un rappresentante degli studi sulla metafisica eh, direttore della rivista Aquinas Dunque, lascio dunque la parola a Graziano Lingua che, come ho detto, è il direttore del Centro Parison e eh, del Dipartimento di Parigi. Grazie Maurizio, eh, buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui per eh, portare i saluti non solo del Centro Parison ma anche del Dipartimento di Filosofia eh, perché Gianni ha avuto un ruolo importante in entrambi i luoghi. Eh, ciò che ha fatto nel centro Parigi è già stato ricordato eh, dal collega Maurizio Pagano, eh nel Dipartimento di Filosofia che adesso è Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione la traccia di quello che è stato il suo insegnamento, di, che stato, di quelli che sono stati i suoi interessi culturali quella che è stata un po' la sua eredità, eh, penso la riconoscano tutti e tutti hanno esperienza oggi quando si va all'estero e si dice nel mio caso sono il direttore del Dipartimento di Filosofia di Torino Gianni Vattimo, allora Torino è ancora Gianni Vattimo e, e questo non lo dico per, per, per, semplicemente per l'usinga ma eh, lo dico per segnalare come eh, quando eh, si ha anche un impegno eh, di insegnamento quando si lascia si lasciano delle tracce e poi queste cr tracce crescono, sono già stati citati i suoi allievi eh, e Nino Chiurazzi è con noi questa sera. Quindi per me è veramente un piacere essere qui con voi e essere con Gianni alla presentazione di questo libro. Grazie. Allora do adesso la parola ad Antonio Agnoli, giornalista notissimo e, e anche filosofo però, che eh, si distingue per una serie molto ricca di, di libri, soprattutto in discussione con figure importanti, anche nostre, non filosofiche, come uno con Bruce Chetwin, uno con Francesco De Gregori, ma altri con, su Machiavelli con Gennaro Sasso, su Dante con Giacomo Marramao, con Carlo Ossola, Ha lavorato molto con un collega che purtroppo non è più con noi, Franco Volpi, eh, con cui ha scritto i prossimi titani conversazioni con Ernst Jünger e l'ultimo sciamano conversazioni su Heidegger lo ringrazio e gli do la parola grazie, grazie intanto anche dell'ospitalità e, e buonasera allora eh, oggi sono arrivato a Torino da Roma verso, verso Luna e ho pensato di andare a trovare Gianni perché erano alcuni anni che non lo vedevo, insomma, prima di, diciamo, della, della riunione di questa sera, quella che ci vede in qualche modo presenti tutti. E, e l'ultima volta che ci eravamo visti è stato prima della pandemia e un po' avevamo discusso anche del, di, di questo volume che allora era soltanto, come dire, si profilava come un'ipotesi, un, un progetto, e poi eh, grazie alla nave di Teseo è diventato un libro, e un libro io credo importante. E quando eh, ci siamo visti a un certo punto Gianni ha detto ma quando è che ci siamo conosciuti, eh, quando è che la prima volta che ci siamo visti? E io gli ho detto guarda la prima volta che ci siamo visti credo sarà siamo passati 40 anni insomma Pensa, eravamo io e Tito Magri, Tito Magri è uno studioso di, di questioni, diciamo, molto anglosassoni, insomma, quindi una, una filosofia, diciamo, agli antipodi dell'ermeneutica dell paraisoniana, ma anche quella di Vattimo, e lo andavamo a trovare per fargli una lunga intervista, per Spazio 3, che era una trasmissione allora del terzo programma della radio, e ci presentammo con un pesantissimo nagra, e poi Gianni, che allora non conoscevamo, ma con quello che poi avremmo imparato a essere poi la sua, la sua apertura, la sua cortesia, la sua gentilezza, ci invitò a pranzo, insomma. E alla fine di questo pranzo disse, però, insomma, siete interessanti, ma siete due modernisti, insomma. Cioè, questa fu la, la, senza nessun riferimento ovviamente poi a, a immagini diciamo del cattolicesimo modernista e in un certo senso io credo che fosse vera questa, questa affermazione guardavo anche con un certo sospetto tutto quello che in quegli anni cominciava a, a delinearsi attorno al postmoderno di cui eh, Vattimo è stato uno dei grandi, dei grandi interpreti insieme alla figura di Lyotard ma su due, due versanti, due sponde molto, molto, sia pure vicine ma diverse e negli anni ho, sono riuscito a come dire, ad assimilare questo punto di vista di, di, della filosofia di Vattimo perché ho capito che poi alla base, diciamo, del, del suo lavoro c'era questa idea dell'impegno, che non è l'impegno, diciamo, ideologico, non è qualcosa che è riconducibile a un'idea di militanza, insomma. È un impegno che si capisce molto bene se si guardano le cose più, relativamente più recenti di, di Vattimo, e cioè questo suo rapporto che è andato nel tempo sviluppando e manifestando, non che non ci fosse prima, ma in realtà eh, diciamo, la linea si è chiarita nel, nel, nei libri, negli ultimi libri, negli ultimi saggi, c'è cioè questo rapporto col cristianesimo, che io credo sia fondamentale sia per le radici da cui eh, Gianni Battimo proviene, Il maestro indiscusso è stato Parison. Ma quello che a me sempre ho sempre pensato fosse un cristianesimo tout court, eh, lui l'ha declinato, come dire, riassumendo o riabilitando un'idea di cattolicesimo. Oggi parlandone così ho detto, ma io secondo me tu non sei un cattolico nel senso ortodosso della parola. Certo che non lo sono, ma lo sono in quanto, in quanto eh, sono nato qui, insomma, in quanto quella è stata la mia epoca storica, questo è il mio il mio vissuto, insomma, dal quale non posso in nessun modo prescindere, insomma. Io avevo in mente questo pezzo che, questo articolo anche interessante, che Maurizio Ferraris ha scritto qualche, forse una settimana fa, insomma, per uh, il Corriere della Sera, in cui uh, ribadiva questa, sottolineava l'importanza del cattolicesimo in, in battimo, che secondo me invece andrebbe riletto in una, probabilmente in una chiave, in una chiave meno, meno ortodossa, non lo so come, perché di ortodosso in, in, in, eh, nel, nel Magistero, nell'Ermeneutica, nell sarei per dire, di, di Vattimo non c'è nulla. Ma questo elemento diciamo, del cristianesimo, questo elemento religioso, è, si è fortemente diciamo, presentato nella sua riflessione e nella riflessione di questi ultimi anni ed è importante io credo anche perché se ci pensate il novecento ha avuto due, due grandi momenti, due grandi filoni diciamo in cui la filosofia si è riconnessa come dire all'esperienza religiosa cioè eh, la il versante ebraico, e qui i nomi vanno da Rosenzweig, Benjamin, eh, Martin Buber, Levinas, eh, Ernst Bloch, cioè tutti personaggi che in qualche modo hanno tirato in maniera sufficientemente originale, quasi in una sorta di, come dire, di ideale discussione talmudica quello che è stato poi il, il filo, diciamo, della lettura ebraica della storia, insomma. E poi c'è eh, l'altro versante, il versante più strettamente biblico, insomma, con alcuni personaggi molto importanti, insomma, della, della, ma tutti in qualche modo interni, interni al, al, al magistero della Chiesa, insomma e forse la figura che più di ogni altra eh, spicca è quella di von Baldassare eh, Gianni si è posto in una, come dire, in una condizione completamente diversa insomma, pur sposando questa, questo interesse e si, potre, e si capisce benissimo poi perché è un interesse diciamo, in cui la filosofia si fa prassi si fa esercizio in questo caso anche come dire dentro un magistero nuovo che è quello del eh, nuovo pontefice, cioè di Francesco, con il quale come dire, idealmente sembrerebbe l'attimo eh, discutere insomma. Ma lo fa eh, come dire, avendo acquisito l'importanza di, di che cosa è stata la secolarizzazione insomma, cioè non c'è non c'è nessun elemento, diciamo così, eh, eh, immanentistico, religiosamente eh, inteso, tale per cui alla fine ne, senti quasi il, ne sentiresti quasi il senso così, di, di, di, di disorientamento, perché eh, se, se si guarda a tutta la vicenda, a tutta la storia, eh, filosofica di, di, di Vattimo a cominciare da, dallo scritto del 63 eh, essere storia e linguaggio in Heidegger insomma e poi passano circa dieci anni per arrivare al nel 74 al soggetto e la maschera cioè a un, a un testo che in qualche modo sorprende perché eh, è forse uno dei libri più organici che, che che Gianni ha scritto e dove eh, la figura di Nietzsche viene per così dire ri, ripensata anche in una chiave molto estetica e molto artistica insomma, lo, la, il, la figura del, dell'Ubermensch, del, del superuomo è una figura che eh, più che richiamare i tratti, i tratti strettamente politici richiamerebbe quelli, quelli estetico-artistici Uh, dentro questa, questo binomio heidegger eh, nietzsche eh, Battimo ha lavorato, ha lavorato proficuamente per, per, per una ventina d'anni producendo le cose <coughs> diciamo che poi si sono imposte anche nel dibattito eh, filosofico contemporaneo eh, tutto partendo da questa idea che in fondo la, la, la, il grande contributo, sia pure su piani diversi di Nietzsche e Heidegger, è stato quello di partire da un'idea di dissoluzione della metafisica, ed è qui poi a, a, a caduta, a cascata, eh, tutte le altre espressioni famose, la morte di Dio, eccetera. Insomma, cioè, dove non c'è più trascendenza, allora bisogna capire. Dove, dove va a parare questo cristianesimo secolarizzato al quale, al quale Vattimo ha pensato negli ultimi anni. E secondo me è come se nel pensarlo avesse eh, declinato in una maniera diversa l'idea di pensiero debole, insomma. Cioè quel pensiero che non è arrendevolezza, su questo si è, si è scritto e ironizzato in una maniera direi quasi ossessiva, insomma, soprattutto da parte di alcuni ambienti e giornalistici e accademici, insomma. Allora, quel pensiero in realtà eh, discende esattamente da, da, da quell'idea di crisi della metafisica e di morte di Dio, che non è la morte di Dio, è la morte della trascendenza, cioè quindi è qualcosa di diverso, insomma, dalla... Dalla, dalle immagini di un Dio che non c'è più. È un Dio che continua a esistere dentro un'esperienza un che è poi un'esperienza mondana, insomma. Questo mi sembra di capire dalle, dalle, ultime, dalle ultime riflessioni di, di Gianni Vattimo, insomma. E questa immagine della, della, eh, del pensiero debole che si trasforma, e qui è la saldatura anche con una certa idea politica, nel pensiero dei deboli, insomma, cioè dei vinti, di quella crisi che egli coglie in largo anticipo anche sulle, su, su alcune registrazioni diciamo, telluriche alle quali stiamo, stiamo assistendo in questi anni, cioè la crisi della globalizzazione e, l'esperienza di nuovi localismi insomma eh, Gianni ha un pensiero secondo me eh, che è declinato quasi sempre in positivo insomma cioè è, è importante come dire costruire non basta distruggere questo mi sembra la, il, dato, il dato prioritario nel, nel, o meglio l'indicazione di fondo che c'è ogni volta che deve riflettere su un fatto, su un'epoca, su una situazione. Cioè guardare anche a quale può essere la soluzione. Insomma. E la soluzione eh, per un pensatore che ha fatto diciamo, della propria filosofia anche un'esistenza, è un modo di vita, insomma, è un, uh, un rapporto stretto tra, tra eh, una pratica filosofica e una pratica di vita, questa idea eh, diventa per così dire fondante. Quest'opera eh, raccoglie gran parte diciamo, della, della produzione importante di, di Gianni, eh, ci siamo arrivati con, eh, con qualche sforzo editoriale, ricordo eh, questo incontro che avemmo per una, come dire, una chiacchierata, che, un incontro che era nato per una, per una cosa che avrei fatto per il giornale per il quale lavoro. E poi alla fine di questa conversazione, alla fine del pranzo che, che, che ci vide amabilmente eh, chiacchierare intorno alla tavola, eh, venne fuori questa, questa, questa idea che in fondo... Eh, Tutta l'opera di Vattimo rischiava di essere, di andare dispersa in mille rivoli, in mille volumi, in, in decine di volumi che poi si trovano e non si trovano. E l'idea che si potesse creare un corpus, un, un insieme di, di, diciamo, di esperienze editoriali disperse e ricondurle a una. Ha un'immagine, è, è una forma diciamo, unitaria eh, con una qualche, come dire, qualche difficoltà iniziale perché poi era un'impresa anche, se volete, non, non indifferente. Siamo riusciti a portarla a termine. Eh, credo che lì ci siano tutte le, come dire, le linee di un pensiero che, come è stato già detto, ha avuto la, la, la sua originalità, è un'originalità soprattutto riconosciuta a livello internazionale. Non è poco perché uno dei problemi eh, di un paese come l'Italia, che ha una tradizione filosofica molto interessante e diversificata, si è fatto il nome di Severino, ma eh, se ne potrebbe se ne potrebbero fare molti altri l'affaccio diciamo, internazionale volete un po' per la lingua ma anche e soprattutto perché c'è una forte dominante diciamo, di pensiero anglosassone beh eh, eh, c'è stato un certo disinteresse nel corso dei, dei, dei decenni, del novecento con qualche eccezione e, ed è bello immaginare che questa, che questa presenza invece diciamo, a livello internazionale di, di Gianni Vattimo si riconfermi anche attraverso questa opera che non ha la maneggevolezza di un, di un volume perché come vedete sono più di 2500 pagine ma ha la forza di rappresentare un pensiero che è stato a un tempo originale e storicamente importante per gli anni, per i decenni che abbiamo vissuto, gli anni 70 e 80 in particolare grazie grazie per questo intervento eh, che ci ha portati nel centro del discorso adesso la parola va al professor Gaetano Chiurazzi, che è ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino, e allievo di Gianni Vattimo e insieme pensatore originale, eh, l'ultimo suo libro, citiamo l'ultimo, Seconda natura, dalla SCO, intesa come la grotta le, le, le pitture della grotta, eh, dalla SCO al digitale. Gli do la parola. Grazie e innanzitutto grazie al Centro Parison per aver organizzato uh, questo incontro appunto, per la pubblicazione di questi scritti uh, di Vattimo che come ha detto appena adesso Gnoli sono uh, degli scritti che sono stati molto importanti per uh, l'epoca in cui appunto sono stati pubblicati. E la mia riflessione questa sera vuole essere proprio su questo punto, perché ripubblicare degli scritti che sono stati importanti eh, anni fa, no? Alcuni il primo risale al 1963, e perché fare una cosa del genere? No, in Che cosa può consistere l'attualità, se c'è, di un pensiero di questo tipo? Um, nel senso che effettivamente se si prova ad aprire il libro, io penso che non ci sia un una pagina di questo volume che non abbia un significato ancora attuale. Uh, penso anche alle pagine che sono uscite in questi giorni, ieri, sul Corriere uh, e sulla Stampa, con degli estratti dalla Società Trasparente, che è del 1989, e l'altro da Essere dintorni, che è più recente del uh, 2018, che però sembrano scritti per certi versi Oggi, ma sono in un certo senso ancora attuali e quindi io mi chiedo che cosa fa un pensiero attuale perché noi possiamo dire che un pensiero che è stato così legato al suo tempo come ha detto anche uh, Maurizio Pagano in fondo Vattimo è sempre stato fedele all'idea hegeliana della filosofia come uh, appunto apprendere il proprio tempo uh, nel pensiero che cosa fa? Il pensiero di Gianni Vattimo un pensiero ancora attuale, per quanto appunto lui si è sempre anche molto impegnato giustamente nell'attualità del suo tempo e quindi tante volte ha scritto su eventi molto contingenti, no? per esempio l'11 settembre, uh, si possono citare uh, tanti eventi anche politici che appunto hanno ispirato uh, i suoi scritti. Eppure in qualche modo è un pensiero che non è semplicemente legato a quell'epoca e quindi uh, mi chiedo che cos'è che lo rende attuale, okay? in cosa consiste questa attualità. Io penso innanzitutto che nell'interesse di Vattimo per l'attualità agiscano due elementi uh, che possiamo, a cui possiamo dare dei nomi. Uno è Gadamer e l'altro e Foucault, uh, letteralmente. Nel senso che uh, Gadamer, perché? Perché Gadamer ha sempre molto sottolineato che il lavoro dell'interpretazione proprio deve sempre avere anche un lato dal punto di vista applicativo. No, questa attenzione uh, che Gadamer riprendeva da Aranche per uh, la subtilitas applicandi, come appunto si usa dire con un termine tecnico, non soltanto per quella intelligendi, la comprensione e la subtilitas explicandi, cioè l'interpretazione vera e propria, questa attenzione per l'applicazione rappresenta proprio l'aspetto pratico dell'interpretazione, che non è un fatto meramente intellettuale, non è solo un fatto di comprensione, di esplicazione, ma è sempre qualcosa che si applica anche alla situazione concreta, alla situazione appunto attuale, uh, in questo ovviamente c'è il riferimento di Gadamer alla filosofia pratica di Aristotele e quindi alla dimensione fronetica della Uh, della filosofia pratica, uh, quindi l'attenzione per il kairos sostanzialmente, no? per il momento opportuno. Quindi l'interpretazione è sempre qualcosa per Gadamer che deve tener conto proprio come la fronesis anche di questa dimensione uh, applicativa, l'attenzione per la situazione concreta nella quale uh, si sta vivendo. E questo secondo me è... Un elemento che spiega appunto questa attenzione di Vattimo per l'attualità. L'altro, come ho detto, è uh, Foucault. L'espressione Vattimo stesso, lo ricorda appunto nel suo scritto Antologie dell'attualità, no? fa riferimento a questa espressione che è stata introdotta da Foucault uh, in questo scritto in cui lui commenta che quella lettera uh, sull'illuminismo di Kant Uh, in cui appunto Foucault distingue da una parte l'analitica della verità, come la chiama, riferendosi a Kant, cioè un tipo di ricerca che si può fare legittima uh, in filosofia su quelle che uh, sono le condizioni necessarie dell'esperienza e che quindi sono a priori non possono essere cambiate. Dall'altra parte Foucault parla di questa ontologia dell'attualità che dice, invece, ha per oggetto le condizioni contingenti del nostro essere storico. Cioè quelle condizioni che spiegano quel che siamo e perché siamo diventati quel che siamo, e quindi che in quanto condizioni uh, contingenti possono, appunto, essere anche cambiate. Ecco, l'espressione ontologia dell'attualità in, uh, in questo senso No, spiega bene quello che è l'interesse di Vattimo per l'attualità. Appunto cercare di capire perché noi siamo fatti in un certo modo, viviamo in un certo contesto storico all'interno di certe istituzioni eh, e quindi un certo ambito anche culturale e se eh, appunto quali sono state le condizioni storiche che l'hanno determinato, un'indagine genealogica possiamo dire, e che quindi di conseguenza possono anche essere cambiate. Perché devono essere cambiate? devono essere cambiate perché le condizioni contingenti a volte possono essere costringenti, diciamo così, no? nel senso che possono essere appunto delle condizioni che generano sofferenza, dolore, discriminazione, preclusione, e che è un po' anche quello che leggevamo ieri nelle pagine pubblicate dalla Società Trasparente, insomma, di Vattimo. Cioè il suo interesse per l'attualità è sempre stato appunto come un Foucault, un interesse in funzione di una emancipazione possibile, cioè agisce sempre questo aspetto. L'attualità non è qualcosa alla quale siamo costretti, ma è qualcosa dalla quale in un certo senso a volte dobbiamo anche cercare di, uh, come dire, dobbiamo cercare di vedere in che modo possiamo liberarcene dall'attualità. Ecco, questa è uh, secondo me la la questione uh, fondamentale, perché significa far riferimento a qualcosa che in realtà non è attuale, un po' come diceva prima Agnoli, in questo agisce un aspetto beniaminiano, no? le voci dei vinti, coloro che nella storia non hanno avuto voce, e, e quindi tutte quelle condizioni che in realtà non si sono realizzate nella storia, che avrebbero potuto realizzarsi, non si sono realizzati e che, chissà, potrebbero realizzarsi. Ecco, io penso che l'interesse di Vattimo per l'attualità è dovuto a questo interesse per la liberazione, per l'emancipazione. Questa è veramente una parola guida fondamentale della sua filosofia, che ispira tutto il suo discorso uh, filosofico. E quindi vo vole, uh, quello che voglio dire è che, in un certo senso, questo interesse per l'attualità è dovuto al fatto che nell'attualità c'è qualcosa che non è attuale e in un certo senso un interesse per qualcosa che è una possibilità storica che non si è realizzata come ho detto avrebbe potuto uh, realizzarsi uh, e che quindi della quale bisogna tener conto proprio in funzione di una liberazione possibile e in questo appunto io penso che il discorso di Vattimo è non attuale in un certo senso buono, questo che ho spiegato, no? uh, è, è come dire il senso vero dell'ontologia e dell'attualità è ricordarsi che c'è qualcosa di non attuale, che uh, è sempre lì che aspetta di realizzarsi e che è per noi un, uh, come dire, un incitamento per l'emancipazione, qualcosa che non si è realizzato potrà realizzarsi, quindi in realtà è una sorta di apertura, sul futuro. Quello che per Vattimo è il compito dell'ermeneutica. Uno dei suoi ultimi scritti è proprio il futuro dell'ermeneutica, che lui ha scritto per l'Handbook di Ermeneutica, eh, quello curato da, a mia parere, da Malpas. Il futuro dell'ermeneutica, perché l'ermeneutica è mantenere aperto il futuro, cioè il futuro dell'ermeneutica è la sua capacità di mantenere sempre aperto il futuro, appunto, in questo senso, a mio parere. E ho detto, è un interesse per... C'è nell'attualità qualcosa di non attuale, direi in questo senso, di un possibile che non si è attualizzato. Ma io penso che c'è anche un altro significato di questa non attualità, ed è quello nicciano delle considerazioni inattuali, un Zeitgemess. cioè che non sono conformi al tempo. C'è un elemento molto importante in tutto questo, che appunto il non aderire mai completamente al proprio tempo. No? Si segue l'attualità, ma questo non significa conformarsi al proprio tempo. E voglio citare appunto Nietzsche, le considerazioni attuali sull'utilità e il danno della storia per la vita in particolare, no, quindi questo aspetto della storia in cui Nietzsche eh, appunto parla di una storia critica, e nella prefazione, Uh, che Nietzsche scrive appunto alla seconda inattuale conclude con queste parole che voglio appunto leggere e dice uh, Nietzsche perché io devo fare il filologo no il filologo non significa uh, occuparmi del passato semplicemente dice ma la mia operazione è quella di operare sul mio tempo dice in esso in una maniera inattuale e cioè dice Nietzsche contro questo tempo e pertanto su questo tempo e speriamo a vantaggio di un tempo futuro. Ecco, io penso che la vera attualità di ogni pensiero filosofico sia proprio questa, quella di mantenere in se stesso un briciolo di inattualità, nel senso appunto che ho cercato di spiegare. Io penso che il pensiero di Vattimo è esattamente così. Grazie. Grazie, molte grazie a Nino. Direi che c'è anche molto Hegel in questo, quello che io chiamerei un pensiero che abbia un respiro lungo come il mondo, no? non si interrompa prima ma sia presente. Adesso, eh, passiamo la parola a Sergio Givone, che anche lui è un allievo di Parison, è stato professore di estetica prima a Perugia, poi a Torino, poi professore emerito dell'Università di Firenze, però uno dei suoi primi passi, non il primissimo, uno dei primi è stato di essere assistente di estetica no? all'Università di Torino, dove il professore era uno di cui abbiamo già parlato abbondantemente, era il tempo degli istituti, no? non c'erano i dipartimenti. E, e poi è diventato uno dei filosofi, delle voci più note e incisive del, del pensiero italiano, ricordo. Il libro su Dostoevsky e la filosofia, la storia del nulla, poi ce ne sarebbero tantissimi eh, che non posso citare. L'ultimo è I presocratici, il ritorno alle origini. Grazie, ti do la parola. Grazie, grazie a tutti voi, grazie agli amici del, del Centro Parison e grazie a Gianni naturalmente. E, e, e detto grazie, vengo subito all'argomento. Cominciando dalla domanda che eh, in occasione della pubblicazione eh, dell'Opera Omnia di, eh, di un grande filosofo non è possibile non, eh, non porsi e, e ci vuole una certa sfacciataggine per farla questa domanda, per porsela in modo diretto e senza eh, arzigogolare, ma lo faccio lo stesso, lo ha fatto anche Antonio Gnoli. Nella, nella sua m, bella introduzione e, e forse se l'è fatta anche batti ma la domanda è ma che cosa resta? Che cosa è destinato a restare eh, di questo eh, enorme lavoro eh, durato m, sette, forse otto eh, decenni? Quale traccia eh, lascerà questo lavoro? Traccia proprio nel senso di un un cammino eh, a seguire da parte di quelli che verranno dopo di noi e che, eh, a ragione o a torto, continueranno eh, a fare questo mestiere. Ecco, che cosa resta dell'opera, come la chiama eh, Nino Chiurazzi? Giustamente, l'opera, l'opera di Gianni Vattimo. Tante cose si potrebbe rispondere, ma eh, io, tra tutte queste cose, ne voglio scegliere una e eh, direi che eh, resta il problema della verità perché questo è eh, il problema che eh, Gianni ha posto al centro del discorso eh, filosofico nel modo più eh, radicale e al tempo stesso dialettico che sia possibile eh, perché dico questo? Perché Gianni ha portato a fondo, ha decostruito la nozione, l'idea, il concetto di verità, e lo ha spinto fino al punto di eh, rottura, fino al punto di non ritorno, al punto in cui appunto la decostruzione, la, la, la decostruzione ci fa vedere della verità qualcosa di cui possiamo e anzi dobbiamo fare a meno liberandocene, lasciandocela eh, alle spalle. Ma è questa l'ultima parola? No. Eh, io, eh, eh, è così radicale, è stato così radicale Gianni, eh, in questo portare a fondo il concetto di eh, eh, verità, tanto da mostrare in esso qualcosa come un fantasma, che non serve più, che è una griglia inutile eh, eh, che, di cui dobbiamo eh, liberarci eh, che io stesso mh, ho pensato che questa fosse l'ultima parola di, di, di, di ma non è così non è così perché è solo il preludio a una riproposizione del problema e quindi del concetto un altro concetto di verità qual è il, il progetto che sta alla base eh, di, questo, eh, di questo lavoro e come è arrivato a questo eh, Gianni? La parola chiave io credo è liberazione è parola che torna mh, nei suoi, non solo nei suoi ultimi scritti ma eh, in tutta, eh, tutta l'opera liberazione, liberare, liberarci da ed ecco la domanda liberarci dalla verità Diciamo pure, liberare il mondo dalla verità come da un fantasma eh, che, che, che, che ci imprigiona e, e, ci, eh, e ci svia o liberare la verità al mondo, liberare il mondo dalla verità o liberare al mondo una verità altra, cioè una verità non più legata al principio di identità e di non contraddizione le cose sono quelle che sono, non possono essere diversamente, è così perché è così, ma la verità legata non alla necessità, bensì alla libertà, una verità libera, una verità che ha luogo nel linguaggio, che il linguaggio eh, eh, poetizza, eh, eh, simbolizza, eh, ci restituisce appunto in termini di, di simbolo, eh, di, di poesia, eh, di mito, eh, di religione e, e quindi di futuro, di, di, di speranza, che è per l'appunto la verità legata alla libertà e non alla necessità. Quante volte Gianni è tornato su una delle frasi più, delle tesi, che è una tesi più, più citata, ricordata ed equivocate di, di Nietzsche. Quel Nietzsche che credo di dover dare ragione a Nino Chiorazzi quando dice che è il vero autore di, di, di, di Gianni, anche più di Heidegger. E quasi gli sono tentato di dire in fondo Heidegger gli è servito per capire eh, Nietzsche eh, eh, e, e, e trovare in Nietzsche quello che davvero cercava, quella liberazione della verità della verità del simbolico della verità del mitico bene qual è la frase, eh, la frase di Nietzsche la, la, la, la ricordiamo tutti non ci sono eh, fatti ma solo interpretazioni e anche questa è un'interpretazione come viene interpretata eh, questa, questa frase? nel senso per l'appunto della liquidazione della, eh, della dura verità del, eh, del, eh, del fatto ma non è così perché eh, i fatti continuano a esserci? Perché i fatti non ci sono eh, più in quanto fatti, ma ci sono in quanto interpretazioni, ci sono in quanto continuano a esserci in quanto si offrono all'interpretazione, in quanto sussistono nell'interpretazione. Un fatto non è niente. Se non interpretato, ma interpretato è per l'appunto un fatto interpretato, è qualcosa che, dice la, la, la conclusione, eh, eh, cioè, eh, eh, eh, è un fatto che l'interpretazione resista, che l'interpretazione nel mondo in cui non ci sono più fatti conti continui a essere che cosa? uno degli infiniti fatti che l'interpretazione inserisce nel mondo creando il mondo, facendolo essere, eh, riempiendolo di, di miti, di, di simboli, di valori, di attese, di, di, di speranze, allargando l'orizzonte de, del senso. Questo è il progetto, eh, il progetto di Vattimo. E In questo senso eh, parlo del problema, di veri, del problema della verità, posto in chiave dialettica. La verità portata a fondo, la verità decostruita, la verità eh, smascherata è la stessa verità ritrovata e riproposta come altro da sé. Non la verità legata alla necessità è così perché è così e non può essere altrimenti, ma la verità legata alla libertà è così ma potrebbe essere, è così ma, è così ma in futuro, la verità declinata non soltanto al plurale, ma al futuro, è la verità escatologica. Ecco, eh, questo mi, mi, mi spiega il, il punto d'arrivo del, del, del pensiero di Battimo. Vattimo eh, è, è stato tra tutti gli allievi eh, di Parson, certamente quello più, più trasgressivo, quello che è più adirazzato, quello che, che abbiamo pensato fosse, si fosse più allontanato dall'insegnamento del, eh, del maestro. Se quello che ho detto ha un senso, verrebbe da dire proprio il contrario, almeno su, su, questo, su questo punto. Se è vero che Vattimo svolge l'ontologia, che di questo si tratta, in una escatologia, se la verità non è più la verità del è così perché è così, ma è la verità di là da venire, la verità eh, in, non solo inesauribile, ma che sempre di nuovo si ripropone come altra da sé, è la più grande forma di liberazione che, che si possa pensare. Se questo è il nucleo del, del pensiero di Vattimo, allora il pensiero di Vattimo è lo svolgimento, dell'ontologia, uno dei suoi primi libri si chiama proprio Ontologia dell'arte, ma guarda un po', non ontologia del fatto, non ontologia della fatticità o della fattualità, ma ontologia dell'arte. L'ontologia, grazie all'arte, viene spostata, trasformata in escatologia. Ma Harrison è morto con un rimpianto, lo sappiamo tutti, di non aver fatto questo, di, eh, il rimpianto di non avere dedicato abbastanza tempo all'escatologia. Eh, eh, lui, lui diceva addirittura di non aver pensato a fondo, il, il più impensabile dei problemi, ma, ma da pensare, il problema dell'apocatastasi. E che cos'è questo? Che cosa significa questo rimpianto? Significa che l'ontologia, l'ontologia della libertà, quella di Parison, è un'ontologia della libertà, non è un'ontologia della, della necessità. L'ontologia della libertà non può non trasformarsi in una escatologia. Ecco, Vattimo ha fatto questo. Vattimo ha trasformato l'ontologia in una escatologia. La liberazione dalla libertà è diventata liberazione della libertà anziché liberare il mondo da un fantasma, da uno strumento eh, non più servibile non più utilizzabile lui ha inserito nel mondo questo strumento completamente trasformato inserendo appunto nel mondo ed è un fatto questo eh, eh, la, la, la, la, la, la verità che libera ed è questo forse il tratto più Autenticamente cristiano del suo, del suo pensiero, quel cristianesimo che dura lungo tutto il percorso da lui compiuto in, questi, in queste sette, sette decenni. Leggo forse nell'introduzione di non ricordo se, se, se di Antonio o, o, o, o di Nino, eh, questo eh, riferimento di Vattimo ai suoi primi anni, quando gli anni dell'umanesimo integrale di, di, di Maritain, quando si proponeva di dare il suo contributo per, eh, eh, per un umanesimo eh, cristiano. Ecco, il, il cristianesimo di Vattimo lo cogliamo certamente alle origini, nella proposta di un eh, cristianesimo mh, integrale, ma alla fine nella eh, riscoperta della valenza escatologica eh, del, eh, del cristianesimo stesso e di una ontologia della libertà che vuole essere interpretazione eh, del, eh, del, del messaggio cristiano. E' questo. Eh, Nietzsche. Eh, ha, ha scritto è un aforisma eh, è un frammento una, una storia della verità che in realtà è una storia, storia dell'errore e alla fine di questa storia la, la, la verità eh, alle ossa rotte ne esce, esce proprio male nel senso che di vero non c'è più niente è, è difficile dare torto a, a, a Nietzsche Guardarsi intorno, l'attualità, questo ci dice. Di vero non c'è più niente, ma se non c'è più niente di vero eh, non c'è neanche più niente di falso, perché è questo che, di, che, che, dice, che dice Nietzsche. Ma il fatto che non ci sia più niente di vero e dunque più niente di falso, questa disfatta questa, questa sconfitta, questo annientamento della, della verità, che cosa significa? Significa che il mondo si è evaporato, significa che il mondo postmoderno è quella cosa lì, quel fumo, quella affabulazione, quel disfacimento di ogni, di ogni realtà. Significa questo ed è questo che spesso viene, viene eh, imputato a vattimo, o significa qualcosa di profondamente diverso. E cioè eh, che, che il mondo si è, eh, altro che trasformato in, in, in fantasmagoria, fumisteria, eh, fumo e, e affabulazione, si è trasformato in interpretazione della verità, si è trasformato nella verità che libera cioè in un'idea di verità appunto legata alla libertà e quindi sempre nuova, anche se un parente stretta eh, della simulazione, dell'invenzione, eh, del gioco, dell'arte, del mito, della religione. Ma questo significa rendere il mondo più, più ricco, più pieno, eh, mh, questa liberazione del simbolico. Significa rendere il mondo più, più, più spesso, cioè riconoscere nel mondo uno spessore o eh, significa dissolverlo e, e, e identificarlo? Io credo che eh, sia una domanda retorica questa, perché per, per l'appunto se l'ontologia la, è in realtà com'è? Una, eh, una eh, escatologia. Se la libertà eh, non viene liquidata come gli viene imputato, e eh, io stesso ho avuto a volte questo, eh, questo timore, eh, eh, ma ritrovata, ricostruita, se la decostruzione è al tempo stesso una ricostruzione, introdurrei un altro, eh, un altro filosofo che in, in Battimo. Eh, compare eh, solo, eh, solo marginalmente ma sempre con molta attenzione ed è vico eh, la, la verità di vico è questo è, è, è, è, è la verità del factum eh, che è fictum eh, che è inventato eh, che è simulato che è prospettato al futuro per esempio è così ma potrebbe anche essere cos'ha al momento lo stato delle cose è che il mondo eh, vero si è eh, inabissato e neanche il mondo falso eh, c'è più. Ma, ma chi lo dice che domani, eh, che, che eh, questa, questa verità proiettata al futuro e pensata al futuro, eh, eh, non, eh, eh, non apra è uno scenario... Completamente, completamente diverso, è la fede sostanza di cose sperate, la fede sostanza di cose sperate, sperare crea il mondo. Eh, ho, ho citato Vico, ma citerei un altro, un altro autore, eh, William James, cioè, eh, certamente resta vero, Vattimo ha letto Nietzsche e si è trovato in Nietzsche quello che credo lui abbia trovato e che il suo, il suo lascito lo deve in buona parte eh, ad Heidegger, ma lo deve anche al pragmatismo americano, lo deve anche a Rorti, alla sua amicizia con, eh, con, con Rorti, alla stima che Rorti aveva nei suoi confronti, ampiamente ricambiata, ma appunto, ampiamente ricambiata. Il pragmatismo americano, ricordate eh, James, William, eh, William James, l'interpretazione, eh, a questo mi aveva richiamato tanti anni fa Giuseppe Riconda, l'interpretazione data da, eh, da James del pari di Pascal, la, la, vale la pena scommettere per un mondo di risurrezione, di redenzione, per un mondo altro, per un mondo eh, in cui siamo salvi. Ma questo non è soltanto un calcolo, eh, come dire, che ci mette il cuore in pace. Vale la pena, meglio, tanto qui no? perdo poco, e invece la... Perderei tutto, o meglio, là guadagno tutto, qui perdo poco, meglio tentare. Non è, non è questo. È che la volontà di credere, spiega, uh, spiega uh, James, è creazione di mondo. Il fatto che io creda che il mondo uh, possa essere un po' meno squallido, un po' meno uh, schifoso uh, di, quello, di quello che è, la possibilità che quel mondo meno squalido e meno schifoso sia veramente perché questo è il significato del veramente che c'è nella famosa frase di, eh, di, di Gadamer eh, tanto amata da, da Gianni è nel linguaggio che le cose sono veramente quello che sono parlandone eh, ehm, eh, sforzandomi di, di, di, di gettare su, sulle, sulle cose eh, una luce che me le faccia eh, vedere eh, diverse altre accogliendole queste, queste cose amandole anche quando sono detestabili le rendo effettivamente amabili e non è che semplicemente mi illudo che siano le rendo davvero così. E questo è il senso pragma pragmatistico della eh, sostituzione da lui proposta della nozione di verità con la nozione di carità. E carità è questo. Carità è credere che veramente le cose possano, se non stanno, possano stare in un modo diverso, altrimenti. La, la, la parola chiave qui è, è, è comprensione, comprendere. L'ermeneutica nasce su, su questa distinzione, lo, lo, lo si sa benissimo, tra Ferstein eh, ed Ercleren. Da dove l'Ercleren riguarda i fatti storici che vengono alla luce, così come riguardano le, le, le, le scoperte scientifiche, invece il Ferstein, che cos'è il Ferstein? È la comprensione. Comprensione da intendere non solo come atto dell'intelligenza, dell ma come atto pratico, come atto squisitamente morale, come quando uno dice al, al suo prossimo, ti capisco, e lo so che quel tale è umiliato da tutti e nessuno gli crede, ma nonostante questo io lo comprendo. Questo è comprensione, non è solo un atto dell'intelligenza, è un gesto di affetto, è carità, caritas, senza, senza l'acca, cioè caritas non da caris, ma caritas da caro, mi è cara quella persona. Eh, tutto qui. Allora, se la verità è questo, è il voler credere che qualche cosa di eh, spregevole o di detestabile sia invece com'è in fondo possa essere amabile, ecco che lo rendo tale. Allora questo, questo valore eh, pragmatico della, eh, e, e non meramente eh, teoretico eh, del, eh, del concetto di verità, ecco che cosa svolge l'ontologia in una escatologia. Io credo che questo... Che questo problema eh, ce lo porteremo dietro, eh, lo, lo, lo, lo lasceremo a, a, a chi verrà eh, dopo di noi. E siccome Gianni eh, questo problema lo posto come forse eh, nessuno ha saputo fare a quel livello e, e, e con tanta eh, profondità, beh, avremo ancora a che fare con lui, con i suoi iscritti, avranno a che fare con lui, con i suoi iscritti eh, le, le generazioni future. Grazie. Grazie a Sergio Givone per questa lettura in prospettiva escatologica. Non so se Gianni era un po' preoccupato di essere, o sorpreso di essere un teorico dell'escatologia. Comunque, E poi hai ricordato anche il pragmatismo, Gedda James, Sara Orti, e quindi un contributo che arricchisce la nostra riflessione. Adesso passiamo all'ultimo degli interventi previsti, quello di Leonardo Messinese, che è professore di storia della filosofia moderna nella Pontificia Università. Ex professore. Ah, ah sì, è di già professore e adesso di metafisica nella Pontificia Università Lateranense. Come dicevo prima, è anche direttore della rivista Aquinas, ha scritto molto sul tema Dio e sulla metafisica il libro Il problema di Dio nella filosofia moderna è stato tradotto in inglese e francese e eh, ha scritto eh, nel castello di Emanuele Severino e l'ultimo libro Il filosofo e la fede il cristianesimo moderno tra virgolette di Gustavo Bontadini lo ringrazio, e gli do la parola ecco mi auguro di non sciupare tutte le cose che sono state dette eh, finora. E, eh, volendo dire qualcosa di un rapporto personale che non significa una frequentazione della persona, ma una frequentazione del pensiero di Vattimo, è qualcosa che è andato crescendo nel tempo. E come faccio di solito, non soltanto per quanto riguarda la filosofia, ma anche per altri campi come quello della musica, insomma, quando qualcosa o qualcuno, o un pensiero è, è molto noto, se ne parla molto, in genere lascia un po' decantare. Prima si ricordava il rapporto tra attualità e ontologia dell'attualità, ecco, e si è fatto cenno anche alla inattualità, ecco. Eh, quello che resta, si è detto, bene, resta qualcosa appunto perché non, è, non si è appiattito sull'attualità, resta qualcosa, restano gli iscritti. E, e vederli non tutti insieme raccolti ma per una buona parte raccolti eh, è proprio il segno non di che cosa resterà, ma di che cosa effettivamente è restato e resta. E se c'è una parola che forse può, una parola del lessico filosofico intendo dire, che può racchiudere tutto questo, è una parola che accanto a quella appena ricordato, Sergio Girone, verità, Lattimo ha coltivato la parola essere e quindi credo che il rapporto che si potrebbe vedere di raccogliere insieme del suo pensiero attorno alla parola verità lo si potrebbe fare questa quest operazione si potrebbe fare anche in relazione alla parola essere e a quella che è molto vicino cioè ontologia a limite forse si potrebbe dire che l'ontologia naturalmente non metafisica ehm, di Attimo, è in qualche modo ciò che corrisponde a una filosofia prima in che senso uso questo termine filosofia prima appunto non perché si tratti di una filosofia prima al modo della metafisica aristotelica, ma è ciò che presiede l'insieme dello svolgimento che lui ci ha dato occupandosi di altri elementi e che tradizionalmente si chiamerebbero filosofia seconda, fino, fino a quella emergente filosofia seconda che lui ha coltivato soprattutto negli ultimi anni, che è quella della religione, ci ha dato in fondo una filosofia della religione. E però appunto occorrebbe dire qualcosa in più riguardo appunto a questa parola essere e alla disciplina che se ne occupa, cioè ontologia, e ripeto naturalmente nel modo in cui se ne è occupato eh, l'attimo. Sotto questo aspetto, allora, io non farei una sorta di, insomma, di, di selezione o di gara nel vedere quale tra i due, cioè Nietzsche e, e Heidegger, mh, presiedano, presiedano al suo pensiero. Io parlerei di un, um, una presidenza um, duale e eh, eh, eh, potrei citare un, un breve scritto di un attimo che è esemplificativo di questa che sto chiamando presidenza duale, quando scrive ehm, un saggio su Nietzsche che eh, interpreta Heidegger. Nietzsche interpreta Heidegger. Eh, in quel saggio ci dice che appunto per un verso eh, la comprensione non dello storico della filosofia nel senso corrente del termine, ma di chi si occupa della storia della, della filosofia in modo Pensante, consente di reggere l'essere di Heidegger alla luce di Nietzsche e nello stesso tempo di reggere Nietzsche in questa prospettiva ontologica. Ecco. Eh, se dovessimo indicare un tema... Dire, ma da chi partiamo? Insomma, perché da qualcuno bisognerà partire, da qualcuno l'attimo è partito, le due, pur tenendovi insieme, pur quasi rincorrendosi, questi due a seconda dei temi che svolgeva. Adesso indicherò qualche tema dove l'uno rincorre l'altro. Ecco. Per quanto riguarda l'origine propriamente speculativa, filosofica, direi: Heidegger: Heidegger di essere tempo. Nel modo in cui lo legge Vattimo, eh, qui ovviamente non dobbiamo parlare delle possibili diverse letture, dobbiamo parlare della sua lettura. E Nella sua lettura, che mh, non è soltanto, anche nel caso di Heidegger, una lettura da storico della filosofia, ma da chi vuole provare in, in Heidegger quello che cerca in fondo si potrebbe dire così ogni volta che si interpreta un testo noi troviamo quello che cerchiamo in fondo forse questo è questo il senso più semplice che vuole consegnarci la parola ermeneutica ebbene eh, eh, Vattimo dice che Possiamo comprendere l'essere heideggeriano se noi guardiamo all'esserci. L'esserci è l'esserci per la morte e quindi il senso dell'essere in Heidegger è quello che ci è dato dal tempo, ma dal tempo nel senso dell'esserci, dell'uomo mortale. Ecco. E che cosa è stata in generale la filosofia, dalle sue origini se non... Un pensare a partire dalla morte, non un pensiero della morte, un pensiero suo, ma un pensare a partire dalla morte. Qualunque cosa poi significhi questo termine apparentemente chiarissimo eh, per tutti quanti noi. Ecco. E invece dove, dove, in qualche modo dicevo prima, eh, Nietzsche rincorre, rincorre Heidegger nella eh, prospettiva di, eh, di Vattimo? Ecco, rincorre in relazione ad un altro rapporto di concetti, quello di essere e di apparire, è un concetto che presiede eh, il suo primo grande libro su, su Nietzsche, no? eh, quello del 74, ricordato, ma che in qualche modo ehm, fa parte di quel, di quel testo, anche prima ricordato da Chiurazzi, La società trasparente, no? De, ecco, dove ecco, eh, quel momento posso dire forse quasi di euforia che Vattimo ha manifestato e credo rispetto a quale poi abbia in seguito mh, fatto non un una, una retractazio, ma abbia messo un po', un po' dei paletti riguardo a questa spettacolizzazione, a questa mass-mediatizzazione dell'essere della società trasparente. Ecco, lì è la, mh, la presenza di Nietzsche certamente è maggiore. E quindi, ripeto... Questa coppia, questi dioscuri sono in qualche modo ehm, i, i due cavalli che la Vattimo deve cercare di portare avanti, di tenere insieme perché l'uno non vada troppo più avanti rispetto all'altro e se l'uno è andato un po' più avanti l'altro deve, deve cercare di raggiungerlo, al punto che, dicevo prima, se mm, eh, si deve incominciare da qualche parte con, con i due, si incomincia forse con Heidegger, il motivo ho indicato, ho citato essere tempo, ho citato l'esserci, l'essere per la morte dell'esserci, ma anche nel tratto finale, in qualche modo, ehm, la presenza di Heidegger si fa mm, un po' più diciamo, più forte rispetto e eh, eh, fornisce quei paletti, diciamo così, di quei paletti rispetto alla società trasparente. È stato ricordato un altro termine importante di Vattimo, il termine emancipazione. Ecco, eh, certamente è importante e continua a essere importante anche in relazione e in riferimento eh, alla maggiore attenzione e presa di posizione anche personale rispetto alla dimensione religiosa, questo della emancipazione. Non si può dire, si verrebbe nel ritenere che a motivo di questa accentuata ehm, Presa di posizione religiosa, anche qui dovremmo dire, insomma, non nel senso diciamo, catechistico, termine che Vattimo usa, eh, ma in senso lato, um, questo va da scapito de dell'emancipazione, ma emancipazione significa riferimento più a Nietzsche che a Heidegger. Ecco, l'elemento religioso perché lo riferisco alla concezione dell'essere Heideggeriana? Eh, perché comunque eh, questo riferimento alla morte eh, lascia sempre un'aura un e un'ombra di mistero e il riferimento al cristianesimo in, in vattimo passa anche attraverso un elemento di preghiera che va compieta e la compieta ci ricorda Heidegger, ecco eh, e allora, tutto questo mio dire, spero non troppo confuso perché i fili sono, sono, sono tanti e altri se ne potrebbero aggiungere, vorrebbe dire questo: che davvero, mh, Vattimo, uh, nel corso del tempo, anche a me. Eh, che inizialmente mh, eh, ho lasciato che decantasse, decantasse in quello che andava svolgendo, mh, re, mh, è venuto a presentarsi, a manifestarsi come un pensiero che avendo determinate origini non può essere ridotto semplicemente a svolgimento di quelle origini, sarebbe minimizzare in modo ingiusto qualcosa che eh, è più grande. Eh, davvero eh, il suo pensiero è cresciuto su questi, su questi autori a partire da quest'ora, ma si è costituito in una sua personalità, in una sua formazione, una sua forma che fa... Davvero sì che si possa parlare del pensiero di, eh, di Vattimo. Um, Un'ultima un notazione, un notazione. Ecco, per varie ragioni, non soltanto credo per le ragioni dello spazio, ecco, un testo eh, di Vattimo che non è solo di Vattimo, che non è presente nella raccolta, è un volumetto pubblicato alla fine degli anni eh, 80, non so se nell'89, mi sembra, eh, che faceva seguito una serie di conversazioni eh, televisive eh, di Vattimo con eh, otto pensatori italiani, Filosofia al presente. Ecco, io ho riletto questo testo, non mi è stato sufficiente rivedere, ovviamente non tutte insieme queste pagine, ma insomma ho letto anche questo testo, Filosofia al presente. Sarebbe interessante ripubblicarlo, ripubblicarlo magari con un'introduzione, magari se Vattimo potesse rileggere a distanza di tempo e di anni eh, quelle diverse eh, conversazioni. Eh, in alcune si vede man mano che va avanti eh, questo dialogo come... Le posizioni si avvicinano e va attimo solitamente eh, a piacere di che il movimento del dialogo porti ad un avvicinamento delle posizioni. Ci sono due di queste relazioni dove le distanze sono, sono maggiori e poi ce n'è una dove forse eh, dovrebbe dirlo lui, eh, e quindi parlo di una terza. Posizione dove distanze inizialmente maggiori, forse sorprendentemente anche per lui, si sono fatte invece molto minori. E cito questi, questi filosofi. Ecco, mi è sembrato che sia nel dialogo con Severino che con Carlosini, che con quello con Carlosini, ecco, si sia giunti a delle differenze, ma per motivi diversi perché rispetto a Severino era la concezione dell'essere radicalmente diversa, che non, non permetteva una comunicazione, ma la cosa che forse insomma, è più sorprendente è che con un filosofo certamente come Carlosini, grande, grande pensatore italiano, anche lui, ecco, dove certamente va era comune tra Vatti Moesini la distanza rispetto alla metafisica e tuttavia, e tuttavia, se si va a leggere quelle pagine, si vede come strada facendo davvero eh, non, non ci si comprende più, ecco, mentre nella conversazione con Itaro Mancini, dove si parlava, di, a un certo punto eh, si vede come e ecco, non ci sorprendiamo di questo alla luce, ripeto, degli scritti che ci ha consegnato in questi ultimi anni. Quindi, ripeto, sarebbe interessante ripubblicarlo, di naturalmente con una lettura che ripensa a quelle conversazioni a distanza di anni, ma tutto questo per dire un'ultima cosa, come davvero ehm, l'attenzione al dialogo. Um, in vattimo non è, non è mancata La messa in atto questa attenzione, ha messo in atto questo concetto di filosofia come conversazione non lo ha soltanto per così dire predicato ma lo ha effettivamente praticato ecco, grazie